Sono Emiliano Monti, ho 23 anni e studio farmacia. Sono attivista del Movimento 5 Stelle a Milano dove seguo le tematiche locali e nazionali. Lavorando con il mio gruppo ho avuto modo di affrontare problematiche di natura amministrativa e legislativa, ho studiato i regolamenti e ho imparato a scrivere gli atti. Soprattutto ho imparato a far parte dell'intelligenza collettiva che anima il movimento e lo contraddistingue da ogni altra forza politica. Seguo con attenzione le tematiche relative alla sanità. Sono tematiche cruciali perché da Formigoni a Maroni la regione Lombardia ha fatto di tutto per privatizzare il bene pubblico. La salute infatti è un diritto di tutti e non una fonte di profitto. Eppure il sistema sanitario Lombardo è diventato terra di conquista per le aziende private. Privatizzando si è creato un sistema di rimborsi che fa arricchire pochi soggetti a spese della collettività intera. Che dire poi delle nomine dei manager pubblici, che invece di essere basate su criteri di merito e competenza si traducono di fatto in investiture politiche? Ecco il perché di tanti scandali e di tante inchieste. Ecco perché clientelismo e gestione rappresentano i mali della sanità in Lombardia. Capiamo anche come mai i ticket sui farmaci siano fra i più alti d'Italia o come mai il super ticket lombardo sia basato sul costo della prestazione anziché sul reddito. Sono questi i problemi su cui concentrerò il mio lavoro, battendomi per ridurre gli sprechi e limitare le privatizzazioni. Occorrerà poi reinternalizzare i servizi e reinvestire nelle strutture pubbliche, rendere trasparenti i rapporti fra i vari attori del sistema sanitario, abbassare i costi a carico dei cittadini ed eliminare il super ticket. Darò poi la massima attenzione alle questioni riguardanti l'inquinamento, l'efficientamento energetico, il trasporto pubblico ed il consumo di suolo. Mi impegno ad agire non come singolo ma come portavoce di un gruppo, sapendo che accanto a me c'è una rete di cittadini che mi accompagnerà e supporterà nelle nostre battaglie e regione, perché il movimento è in primis partecipazione. Grazie per avermi ascoltato, un abbraccio a tutti.